Buongiorno, spero che abbiamo risolto il problema di, di qualche minuto fa. Eh, velocemente sono Ria sì. di Trapani dalla casa editrice La Terza, eh, siamo al nostro appuntamento quotidiano delle 12. E oggi eh, sarà con noi Laura Pepe che invito a unirsi a, a questa diretta dopo il tentativo di pochi minuti fa. Eh, Laura, come vi dicevo, insegna all'Università Statale di Milano storia del diritto greco antico ed è della cultura greca. Aspettiamo che Laura si unisca di nuovo a noi e iniziamo la nostra chiacchierata. Eccoci, Laura, mi vedi meglio adesso? Laura ci sei? Aereo in modo tale che non si interrompa il video per eventuali chiamate che mi dovessero Veloce, arrivare. Sì, no, ci vediamo. Allora, Bene. Laura, ti ho ve velocemente ripresentato, ho detto appunto della tua attività all'università e eh, ridico anche della tua attitudine anche per la divulgazione, che è un altro aspetto molto importante eh, della tua professione, attività di divulgazione che si traduce in libri, come nel caso del nostro Gli Eroi Bevono Vino, il mondo antico in un bicchiere e come nel caso dei documentari che con grande maestria conduci per, per Focus e che invito anche le, le persone che ci seguono a, a vedere perché sono anche molto divertenti, devo dire. Io ho visto quello sui campi flegrei in particolare. Allora Laura, io partirei questa chiacchierata eh, insieme a te dal sondaggio che noi abbiamo lanciato ieri alle persone che ci seguono sui canali eh, social della Casa editrice. A partire un po' dal titolo del tuo libro, abbiamo chiesto se si parla troppo. E a proposito di eroi, eh, il risultato mi sembra molto significativo perché il 90% delle persone che hanno risposto hanno detto sì si parla troppo e a sproposito di eroi. Eh, il risultato del nostro piccolo sondaggio forse potrebbe essere preso in considerazione da, da certi titolisti, da chi come dire poi fa comunicazione pubblica perché la parola eroe, eroismo, eroina eh, ricorrono appunto nel, nel discorso pubblico eh, evidentemente un po' troppo e eh, ultimamente eh, si usa questa categoria per descrivere eh, l'attività professionale eh, di medici, di infermieri, di personale ausiliario, di chi a vario titolo ehm, svolge un'attività professionale nell'ambito sanitario e mette a rischio e repentaglio la propria vita. Allora, eh, io partirei da qui nel senso che eh, vorrei capire... Eh, all'origine e eh, in particolare nel mondo greco che cosa si intendesse esattamente per eroe chi era propriamente l'eroe ma guarda eh, sai che è una domanda molto alla quale è molto difficile rispondere nel senso che non c'è una risposta univoca e forse io partirei proprio dalla differenza che è il modo per spiegarlo meglio è molto schematicamente ma solo per offrire dei punti di riflessione partirei dalla differenza che c'è tra l'oggi e il passato oggi noi giustamente come tu hai detto identifichiamo come eroi determinate categorie di persone quelle che ci fa più comodo identificare come tali no? nel senso che adesso ci sono i medici il personale sanitario prima c'erano Falcone e Borsellino poi di volta in volta ci sono quelli che ci salvano da situazioni nelle quali ci troviamo soprattutto situazioni di crisi noi ci creiamo eroi in situazioni di difficoltà e quando eh, non viviamo una difficoltà, eh, ci costruiamo degli eroi mh, tutto sommato di comodo. Eh, penso ad esempio ai calciatori, ai cantanti, che diventano anche loro eh, a loro modo degli eroi. Ecco, la prima cosa, noi ci creiamo degli eroi, a diversi a seconda delle diverse situazioni. Per i greci invece gli eroi ci sono sempre stati, eh, non dovevano essere creati. Un eroe non può diventare un eroe nasce tale, è la sua essenza l'essere eroe. Gli eroi stavano a fianco degli dei, eh, ti, mi viene in mente per esempio quando i greci vincono eh, con Temisto, che Atene vince con Temisto, che la battaglia di Salamina nel 480 a.C. insieme eh, contro i persiani. Ebbene in quello stesso momento, eh, Temistocle ricorda che la vittoria non è soltanto dovuta ai soldati che hanno combattuto valorosamente a Salamina, ma è dovuta soprattutto agli dei e agli eroi di Atene, che ci sono sempre stati, che sono sempre stati lì. E poi vorrei eh, anche... Eh, Partire da un'altra riflessione, svolgere un'altra riflessione. Proviamo a pensare che cosa pensiamo noi, come definiamo noi, noi l'eroe. Stavo cercando una definizione di eroe attuale, che potreste in qualche modo esserci utile. Ne ho presa una molto eh, anticonvenzionale, nel senso che sono andata a ripescare la definizione di eroe che viene data in un film di cinque anni fa. Lo chiamavano Gigrobot. Ebbene, nel film, ti leggo proprio testualmente le parole perché credo che questo eh, sia molto significativo come definizione, l'eroe si definisce come colui che è dotato eh, di grande talento e straordinario coraggio, che sa scegliere il bene al posto del male, che sacrifica se stesso per salvare gli altri, ma soprattutto che agisce quando ha tutto da perdere e nulla da guadagnare. Ma la verità è poi che la presenza di qualcuno che veglia sulle nostre vite ravviva la speranza in un futuro migliore. Quindi l'eroe si caratterizza per noi come colui che ci salva e soprattutto come colui che ha delle qualità morali eccellenti. Era lo stesso nell'antichità? Proviamo a vederlo. Io sono partita, di solito, eh, le mie indagini partono sempre dall'etimologia delle parole, perché nell'etimologia... Era chiuso in qualche modo il significato originario più vero eh, della parola. Il fatto è che di eroe non si conosce l'etimologia, quello che i greci chiamavano eros, eh, in realtà eh, non, non, si, non si sa da dove venga. Secondo alcuni eros potrebbe essere collegato con, la dea, con il nome della dea era e indicare il giovane. Ma eh, al di là di questo è interessante il fatto che dalla parola greca eros, che aveva un, un digamma davanti, quindi era veros, Viene la parola latina vir, che indica proprio l'uomo, il maschio, nel pieno del suo vigore fisico. Quindi ciò che caratterizza l'eroe greco non è tanto una qualità morale, di bontà, eh, è al contrario una qualità fisica, un, un valore che consiste soprattutto nella sua forza. E qui vengono fuori anche degli aspetti inquietanti dell'eroe greco, nel senso che mentre per noi l'eroe è... In qualche modo un individuo che a 360 gradi è tutto tondo, è positivo, eh, proprio per i valori eh, etici e morali di cui è portatore. nell'antichità nella nell non era assolutamente così. Questi eroi che nascono come tali, quindi non lo diventano, sono delle figure che dal punto di vista morale possono essere anche molto ambigue. Faccio un esempio. L'eroe per Antonomasia chi è per noi? È Achille. Ma Achille, questa eh, volta lo definisce la bestia. Eh, Achille è un serial killer in realtà, è una persona che eh, non, eh, non si ferma davanti all'etica, non ha un'etica forse, o perlomeno ha un'etica tutta sua, che era poi l'etica dell'antichità, quella del fare del bene ai tuoi amici, ma fare del male, cioè tutto il male possibile eh, ai tuoi nemici. E di nuovo pensiamo ad, ad esempio ad eroi come eh, Oreste, Oreste che addirittura ammazza sua madre per in qualche modo vendicare la morte eh, del padre. Ricordiamo che Oreste è il figlio di Agamennone e di Clitennestra. Eh, Clitennestra, la madre, uccide il padre Agamennone, sono storie molto edificanti, come vedi. e Di conseguenza Oreste a un certo punto decide di vendicare il proprio padre ammazzando la propria madre per noi non sarebbe mai una, un eroe una persona di questo genere eppure per loro, per loro lo era e come e c'è un'altra cosa importante da sottolineare che l'eroe è sempre caratterizzato dalla volontà di superare i limiti che eh, l'umanità impone i limiti che eh, il destino e gli dèi impongono per gli uomini e quindi l'eroe è colui che commette questo illecito che viene chiamato di hubris, che è la smisuratezza. Laura, Laura, perdonami, io non ti sì. sento bene. Chiedo alle persone che partecipano di scriverci magari in diretta se, se ti vedono e ti sentono benissimo o, come capita a me, un po' a scatti negli ultimi istanti. Non benissimo. Eh, proviamo Pardon. ad andare... Ma ah, tu sei in una zona della casa coperta da wi-fi? Io sono tecnici. copertissima da wifi fi o tutte le tacche possibili. Ok, no, ma ci scrivono anche io Mi molto bene. Benissimo. Sento, benissimo. Allora forse è un problema mio, vai, vai pure. Eh. Si sente e si vede bene, d'accordo. Vai pure, Laura, perdone. Mi dispiace. E quindi quello che stavo dicendo è questa cosa, no? nel senso che eh, l'eroe è chi non ha un senso del limite, che molto spesso eccede. Teniamo presente questa cosa, che ehm, gli eroi sono in qualche modo, per gli, per gli antichi, una sorta di via di mezzo tra la divinità e Le persone comuni della divinità non hanno molte delle caratteristiche tipiche divine, ad esempio non sono polimorfi, non possono assumere forme diverse, non hanno poteri magici, quindi non possono scatenare temporali eh, o piogge o scagliare fulmini o scatenare tempeste. Però, nello stesso tempo, gli eroi hanno dei poteri fisici, una forza che è molto superiore rispetto a quella dei comuni mortali. Possono, ad esempio, sollevare delle pietre come se fossero dei sassolini, senza alcuna difficoltà. Ma nello stesso tempo, questa loro forza smisurata li pone molto spesso eh, contro un limite che si superano in continuazione, che di conseguenza è ibris, quella che si chiama appunto dismisura, quella che Douglas Kearns, che è forse il migliore e più uh, attendibile studioso della Ubris, chiama Thinking Big, pensare in grande, pensare sempre da... Perdonami Laura, ti interrompo perché ehm, ti ho sentito di recente in occasione di una presentazione dire a una studentessa che la traduzione di Ubris come tracotanza vale quasi la bocciatura a un tuo esame ma siccome le generazioni di mi sono stati formati a, a questa traduzione, dico che ci ascolta che è la vecchia tracotanza, così ci veniva insegnata. È la vecchia tracotanza tra l'altro mi dispiace, non volevo essere dura nei confronti di quella studentessa soltanto che io credo che tracotanza non sia un termine che usiamo molto nella lingua corrente, io non mi sognerai mai di dire tu sei tracotante o qualcuno è tracotante. <ride> la rubrica è semplicemente un, un una, una consapevolezza dell'essere più forte del normale e utilizzare la propria forza per umiliare gli altri e per fare qualcosa di eticamente scorretto. A questo punto però vorrei anche, visto che appunto l'eroe è tutte queste cose, quindi nasce eroe non lo diventa, molto spesso balica i limiti della propria umanità e... Eh, la sua azione si traduce in un eccesso, vorrei fare riferimento a un altro eroe che forse eh, ci, ci interessa molto da vicino in questo contesto, l'eroe in questione è Edipo. Anche Edipo, che noi conosciamo benissimo tutti perché grazie a Freud il complesso in qualche modo ci è diventato familiare, beh, dobbiamo ricordare che Edipo è un eroe che con la sua hubris, con il suo voler andare oltre ciò che la natura umana in qualche modo gli consente, causa una pestilenza, nel senso che il fatto di ammazzare suo padre e poi di giacere con sua madre a un certo punto nella città natale, Tebe, scatena una pestilenza. E allora a me è venuto questo falso sillogismo, giusto per ritornare alla definizione di eroe, ma se è vero che l'eroe è eccessivo e che questo eccesso scatena pestilenze, non è che forse anche tutta quanta l'umanità, tutti quanti i viri, appunto, gli uomini nel loro complesso, nella loro mascolinità, causando eccesso, sono anche nello stesso tempo causa della pestilenza? E questo potrebbe essere un tema molto attuale, nel senso che la pestilenza nella quale ci troviamo è stata determinata da un eccesso. Eh, nel, nella nostra. Cioè, dal da un, da un nostro voler in continuazione eh, andare oltre dei limiti che la natura ci ha imposto e allora a questo punto vedi che la definizione di eroe data appunto agli operatori sanitari è usata a sproposito perché forse gli eroi ma quelli cattivi in questo caso siamo noi siamo tutti noi uomini ma questo però credo che possa servire in un contesto di questo genere allora, Laura, molto utile questa tua disamina, hai toccato tantissimi temi. Io credo che le persone che hanno risposto sì al nostro sondaggio lo hanno fatto. Guarda, mi metto tra questi, io non ho partecipato, diciamo, perché noi interni cerchiamo di non compromettere il risultato poi statistico per quello che vale, ma se avessi votato avrei votato anche io sì, perché eh, chiunque svolge un lavoro per la comunità dovrebbe essere messo in condizioni di sicurezza tali da rischiare veramente il minimo no? quindi il fatto esatto. che debba rischiare la vita questo vale oggi per i medici per gli infermieri per gli ausiliari valeva ieri per i magistrati in altre stagioni eh, come dire c'è qualcosa che non va nella cornice bisognerebbe svolgere il proprio lavoro a servizio della comunità eh, senza appunto eh, che sia necessaria la patente di eroismo senza che si debba davvero mettere a rischio la propria vita oltre come dire quello che poi è eh, inevitabile eh, quindi da questo punto di vista eh che capisco la, la, la volontà di non etichettare eh, con troppa facilità come eroi le persone che svolgono al meglio eh, con sacrificio il, il proprio lavoro. Quello che tu ci dici ci eh, aggiunge che eh, anche a cercare, come dire, eh, nella filologia e nella storia un, un legame tra eroismo antico e quello che viene definito eroismo oggi, questo legame, come dire, è, è molto esile o comunque ci si arriva da una direzione che, per certi versi, è opposta da quella da cui eh sei partito, decisamente. Mentre tu parlavi, però, Laura, stavo riflettendo sul fatto che eh, queste categorie eh, sono sempre legate a una barriera che si mette tra noi e un loro. No? Cioè c'è l'umanità media, ci sono le divinità, ci sono gli eroi che, eh, quale che sia l'accezione che vogliamo dare al termine, appunto si differenziano eh, con altri criteri e per altri motivi. E questo, Laura, mi, mi permette di tornare a, a, una, a un altro punto del, del tuo libro. Il, il libro eh, ha questo titolo, che voleva essere un titolo anche giocoso, no? «Gli eroi bevono vino». Eh, per gli eroi si intende i greci fondamentalmente e il vino è legato al fatto che il tuo libro è una ricostruzione ricchissima delle tante sfaccettature della cultura greca classica attraverso, come dire, un eh, filo rosso che è dato proprio da un ideale calice, appunto, di vino. Ehm, il vino, in realtà. Eh, Torna poi eh, in un argomento particolare del tuo libro che è proprio legato a un aspetto identitario. Allora, noi tutti come esseri umani, ovviamente questo ce l'hanno insegnato da tempo gli psicologi sociali, procediamo per categorie, quindi il meccanismo noi loro è un meccanismo come dire, che, che fa parte proprio del, del nostro modo di pensare. I greci ce l'avevano particolarmente sviluppato, puoi raccontarci come in questa categoria noi loro c'entra il vino, così spostiamo <ride> anche un po' l'attenzione e poi recupererò alla fine alcune delle domande che ci stanno ehm, arrivando, che probabilmente stai leggendo anche tu, ma insomma mi faceva pensare quali... che… Cerco di non distrarmi a leggere le domande. <ride> allora, Cerco da di stare via. concentrata, sì. Allora vorrei... eh, ricordaci perché il vino è centrale nel dire <ride> da parte dei greci chi siamo noi e chi sono gli altri. Chi sono noi e siamo... Beh, io vorrei partire con una cosa molto importante. Io ho descritto un mondo di eroi che sono eroi crudeli, che non, in qualche modo non conoscono il limite della loro umanità in un mondo molto competitivo, qual era il mondo dell'antichità, dove c'era molta più competizione che non collaborazione. Eh, beh, però nello stesso tempo dobbiamo anche ricordare che c'era tantissima umanità in quel mondo e eh, questa è un'altra cosa che ci distingue eh, dal, dai nostri antenati. E la, la, la, la cosa fondamentale era l'accoglienza, cioè una delle regole dell'antichità eh, dell che proprio la Coppa di Vino segnalava era l'accoglienza. Eh, quegli antichi che erano così tanto crudeli reciprocamente che... Eh, ammazzavano eh, i loro nemici senza troppa difficoltà eh, credevano nella violenza nello stesso tempo però avevano anche dei principi eh, etici fortissimi che noi forse in parte ci siamo dimenticati e questi stanno proprio nella coppa di vino tutte le volte che qualcuno bussa alla porta di un eroe o di un greco dell'antichità questo risponde accogliendo e nelle, mettendo nelle sue mani una coppa di vino per poter condividere qualcosa. Il condividere una coppa di vino vuol, significa proprio come tu giustamente hai sottolineato far parte di una comunità che si identifica in una serie di valori condivisi e quello del saper bere è uno proprio di questi. Chi non sa bere vino o chi il vino non lo beve affatto è automaticamente etichettato come altro come nemico e soprattutto come barbaro. Il barbaro etimologicamente è proprio colui che non sa parlare la, la lingua, eh, una lingua comprensibile, mette semplicemente un barbar incomprensibile, ma capisci bene che non saper parlare una lingua e non risultare comprensibili con la voce agli altri implica automaticamente il non condividere degli altri dei valori essenziali che vengono identificati come giusti. Questo dell'ospitalità dettato appunto dalla coppa di vino è sicuramente il più significativo e allora chi non sa bere viene da chiedere. Beh, innanzitutto eh, gli appartenenti nel, nell'età più antica sono gli appartenenti al mondo della natura, Tucur, cioè coloro che non appartengono a una comunità civilizzata e culturale mi viene un esempio che credo che tutti quanti conoscono eh, il ciclope polifemo ciclope, polifemo è astemio quando ulisse si reca da lui polifemo non lo accoglie con la consueta coppa di vino e già questo indica la sua lontananza da un ideale di civiltà e di cultura eh, nel momento stesso in cui eh, polifemo si siede a tavola non invita al banchetto ulisse e i compagni ma al contrario fa della propria cena i compagni di ulisse non beve vino ma beve solo ed esclusivamente latte di capra eh, latte delle capre che vivono insieme a lui nella grotta che egli munge seduta stante e quella è la sua bevanda eh, come, eh, attua la sua vendetta Ulisse? Beh, proprio tramite quello stesso strumento di civiltà che è il vino, che bisogna saper bere però, perché ovviamente l'astemio è colui che il vino non lo sa bere, che non appartiene appunto, che non, non legge l'alfabeto eh, della civiltà e che di conseguenza dopo aver bevuto vino si ubriaca e diventa appunto l'ubriacone. Eh, gli ubriaconi, coloro che il vino non lo sanno bere, sono non soltanto coloro che appartengono al mondo della natura, come nel caso di Polifemo, ma più tardi nella storia della civiltà greca sono proprio coloro che, i, i, che non, non, non appartengono appunto a quell'umanità che si riconosce in una determinata cultura. Sono i barbari, sono tutti coloro che vivono nelle zone marginali e che non partecipano soprattutto di quella ritualità che al vino è legata. Gli antichi greci, così come poi i romani bevevano il vino diluito con determinate parti d'acqua. In genere la miscela preferita era quella che mescolava tre parti, di vino, eh, tre parti di acqua a una di vino. Quindi si trattava di miscele molto leggere eh, rispetto a quello che noi siamo soliti bere, appunto. Eh, e soprattutto il vino prevedeva un rituale eh, dettagliatissimo che eh, ricorda proprio i nostri cerimoniali liturgici, Bisognava prendere un grandissimo cratere, che era proprio il contenitore dove l'acqua veniva versata con il vino. Il cratere viene dal verbo kerangumi, che vuol dire mescolare. Il vino e l'acqua andavano mescolati molto meticolosamente. Il vino veniva poi prelevato con altri recipienti particolari, che erano gli oinocoe, cioè quelli che servivano a, versare, a prelevare il vino e versato nelle coppe individuali, dalle quali ciascuno ospite eh, al banchetto, che si chiamava simposio, beveva eh, a, so, a piccoli sorsi, gustando tutto ciò che eh, in qualche modo stava bevendo. Al contrario i barbari non conoscono tutte queste regole, non conoscono questi rituali, sono coloro che non mescolano, quindi che non, non mescolano vino ad acqua, ma capisci bene che in questa mescolanza... C'è tutto un sistema eh, culturale eh, complesso, è mescolanza eh, dei tutti eh, e, e di coloro che partecipano in un uno, eh, c'è mescolanza appunto di amicizie, di affetti, di solidarietà, eh, di eh, interessi comuni. Chi non mescola il vino non si mescola neppure agli altri, chi non sa bere dalle coppie a piccoli sorsi beve a musti, cioè con la bocca chiusa. Mh, ingurgitando il vino senza assaporarlo. E questo vuol dire che non neanche la vita. Laura, un'altra esclusione importante, anche se come tu racconti nel libro con delle eccezioni, che è quella delle donne. Spendiamo eh beh, qualche paura certo. anche su questo. Ma guarda, ti devo dire che le donne hanno iniziato a bere, eh, a partire dall'età romana, insomma, dell'età dell repubblicana, con moderazione prima e poi in modo assolutamente incontrollato. Però certo, eh, siccome il, il simposio è comunque, cioè il simposio che è la riunione dove ci si eh, riunisce proprio per bene tutti quanti insieme, è una riunione tra uguali che devono mescolarsi e devono mescolare idee, eh, costumi, eh, punti di vista, le donne non possono essere parte di questa uguaglianza, perché le donne nell'antichità sono sempre state ritenute diverse. Inferiori. Oggi si sì, sottolinea soprattutto il fatto che la donna non era eh, segregata in casa ma era separata, cioè gli ambiti femminili erano diversi rispetto a quelli maschili ma fatto sta che della comunità maschile, dei viri appunto e degli eroi se vogliamo la donna sicuramente non faceva parte, eh, erano soltanto gli uguali che potevano partecipare a questa riunione A Roma le cose in qualche modo iniziano a cambiare perché nonostante ci fosse una legge antichissima romana eh, che la tradizione addirittura ascrive a Romolo cioè il primo re cittadino che vietava alle donne di bere perché eh, equiparava il bere vino all'adulterio quindi la donna che avesse bevuto vino che fosse addirittura soltanto sospettata di averlo fatto poteva essere messa a morte con il tempo questa legge diventa in qualche modo lettera morta le donne iniziano a bere e arrivano poi nella tarda età repubblicana e nell'età imperiale, eh, giungono a bere addirittura più degli uomini e a ubriacarsi molto più di loro. E questo Laura, era... ci, chiedono, ci chiedono qui dalla diretta: ma la donna non partecipava ai banchetti? Torniamo quindi al, al, al banchetto greco. Allora, la donna non partecipava ai simposi, perlomeno non, ci partecipava, non partecipavano ai simposi le donne di buona famiglia, cioè coloro che, quelle donne che sarebbero state poi madri e mogli di cittadini ateniesi. Partecipavano sicuramente un'altra categoria di donne e queste erano le cortigiane, le tere, le prostitute di alto livello. Però capite bene che la partecipazione di un'etera è, eh, è un divertimento, insomma, le, le donne non partecipano eh, in questa riunione di uguaglianza. Loro sono ed solo, solo ed esclusivamente degli ammennicoli eh, che possono in qualche modo solleticare l'erotismo maschile e nient'altro. In qualche modo sono... Quindi siamo, siamo riconoscenti in quanto donne romani. Mi pare di capire che il piacere, sì. come dire, che è arrivato fino a noi... Eh debitore alla... alla e come? Debita. Beh ma certo <ride> ma perché nella, in Grecia la donna tra l'altro non aveva neanche un minimo di capacità non poteva ereditare, non aveva potere patrimoniale, di conseguenza doveva essere per forza di cose sempre sottomessa questo... Eh. È evidente. A Roma invece le cose sono un po' diverse, nel senso che a Roma la donna inizia ad ereditare, le donne possono essere sui iuri, se di conseguenza possono in qualche modo avere un patrimonio, anche se questo poi viene gestito dagli uomini, però loro il patrimonio ce l'hanno e a poco a poco si emancipano e insomma riescono a fare delle cose, soprattutto nell'ultima nell età repubblicana e nella prima età imperiale, che a volte mi chiedo, ma noi ne saremmo capaci? Ad esempio, mi viene in mente di quando... Uh... Eh, Augusto, eh, siamo proprio a cavallo tra il primo avanti e il primo dopo cristo eh, fa una legge eh, obbligando le donne tutte le donne a sposarsi se le donne non si sposano potrebbero avere delle conseguenze molto pesanti oppure le donne colte in adulterio anche qui incorrono in conseguenze pesantissime e eh, allora le donne di buona famiglia che cosa decidono di fare per poter continuare a fare ciò che hanno sempre fatto visto che tutte le leggi non riguardavano le prostitute queste donne decidono decidono di cancellarsi dalla loro famiglia di origine e di iscriversi nelle liste di prostituzione in modo tale che possano continuare a fare ciò che hanno sempre fatto senza dover incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Saremmo capaci noi di fare una cosa del genere a fronte punto di una legge che, non lo so, ci vieta di abortire? Saremmo noi capaci di dire, va bene, ci togliamo dalle liste di cittadinanza e ci ribelliamo in questo modo? è una ribellione che ci deve far pensare dal mio punto Esamente. di vista eh, Laura io ti ringrazio per questa carrellata, per questo viaggio straordinario che in pochi minuti ci hai fatto fare eh, insomma in quella che comunque rimane una civiltà straordinaria nonostante l'ingiusto trattamento eh, così eh, nel passato la si pensava diversamente forse si pensava molto... diversamente io tornerei Laura eh, un po' più all'oggi eh, e eh, facendo della tua passione eh, per l'origine delle parole, per l'etimologia, eh, parlerei di una parola greca, in questo caso, che è crisi, eh. e ti direi se nella secolare storia greca c'è stato un episodio, ci sono stati alcuni episodi in particolare difficoltà, di, di, di crisi, come dire, di, di situazione davvero problematica. E se ci vuoi dire così velocemente, nello spazio dei minuti che ci restano, eh, se ai tuoi occhi c'era uno specifico greco di superare queste difficoltà, di superare le situazioni di crisi. Ma partiamo dalla parola. Crisi il verbo è il verbo crino che vuol dire decidere e infatti la crisi è una decisione una scelta noi nei momenti di crisi dobbiamo decidere qualcosa sai lia io credo che eh, tutti i popoli ma non ti dico i antichi cioè da pochissimo tempo fa eh, si vivesse sempre in una crisi cioè eh, noi viviamo in un mondo di pace eh, tendenzialmente al di là delle guerre che però riguardano paesi e altri noi fondam fondamentalmente e fortunatamente viviamo in un mondo di pace gli antichi invece erano sempre in crisi dovevano sempre in qualche modo decidere che cosa fare e dovevano sempre eh, fronteggiare delle difficoltà eh, enormi le guerre erano veramente all'ordine del giorno eh, come reagivano loro? Cioè, qual è la loro lezione? Beh, è una lezione che andrebbe recuperata e che secondo me in un contesto di questo genere è molto importante. Eh, noi parliamo appunto di letalità, di mortalità, quasi che volessimo dimenticare il fatto che noi siamo mortali. Cioè, noi, noi siamo esseri viventi che come tali siamo mortali eppure noi la nostra mortalità ce la siamo quasi dimenticata ci fa molto paura la morte cerchiamo di combattere tutto ciò che ci può avvicinare alla morte in tutti i modi per cui non vogliamo più essere vecchi abbiamo individuato tutti i tipi di chirurgia che ci possano evitare di andare incontro a rughe eh, che non sono più segni del tempo ma sono segni di bruttura eh, e, e vogliamo evitare la morte a tutti i costi ma la morte c'è prima o poi è una delle certezze della vita no Nil certius morte quindi non c'è nessuno niente di più certo della morte allora quello che gli antichi forse ci dicono è un insegnamento che viene condensato in una massima oraziana che è quella del carpe diem carpe diem vuol dire una, una cosa bellissima vuol dire sostanzialmente prendere la vita come se fosse un frutto il carper è proprio quello Meglio ancora, la giornata, il diem, non è l'attimo, ma è proprio il giorno, e viverlo come se fosse l'ultimo. È una cosa di filosofia spicciola, me ne rendo ben conto. Però nello stesso tempo, il fatto stesso che Orazio, nel carpe diem, cioè nella sua poesia dedicata a Leuconoe, eh, dica carpe diem, cioè la inviti davvero a vivere pienamente ogni suo giorno, qua minimum credula postero, quindi senza minimamente confidare in ciò che verrà nel domani che verrà ma contentandosi, recuperando non tanto la quantità della vita che dobbiamo vivere ma la sua qualità, beh forse io cre credo che questo sia l'insegnamento più bello che gli antichi ci possano dare molto spesso noi abbiamo più voglia della quantità che non della qualità, credo che il momento di crisi in cui stiamo decidendo, quello in cui dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo prendere delle decisioni, sia fondamentalmente ci possa servire per dire, benissimo, facciamo una, eh, una scelta per la qualità della nostra vita e dimentichiamoci quindi dei nostri eccessi, della nostra hubris, ricordiamo che siamo umani, che prima o poi da questo mondo dovremo andarcene, e di conseguenza, appunto, cerchiamo di vivere come meglio possiamo. Anche perché quelli che, come stiamo facendo, noi hanno un po' approfittato della natura, perché sappiamo benissimo che questo virus, fondamentalmente, l'abbiamo scatenato noi, con un nostro comportamento un po' improvvido, e del resto i virus vivono, sono da sempre sulla Terra, ben da prima che rimasse l'uomo. Eh, per, voglio in qualche modo lasciarvi con un aneddoto di ciò che può scatenare appunto il, eh, il, il desiderio dell'uomo di valicare sempre i limiti che la natura umana gli impone. Ed è quella di Sers. Ritorniamo alle guerre persiane. Sers era questo re persiano che aveva deciso di marciare contro la Grecia per vendicare la sconfitta che suo padre Dario aveva subito nel dieci anni prima. Che cosa decide di fare? Decide di eh, trattare il mare come terra e la terra come il mare, quindi di invertire un po' il corso naturale delle cose. Fa tagliare la terra mh, della calcidica vicino al monte Atos, trasformando la terra in mare, e trasforma il mare in terra con un ponte di barche sull'Eldesponto per far passare lì il suo esercito. A un certo punto la natura si ribella di fronte a questo eh, appunto cambiamento repentino di cose. Viene scatenata una tempesta che distrugge il ponte di barche. Eh, quindi, tutta quanta l'opera ingegneristica di Cerse e dei suoi uomini eh, è distrutta, eh, viene distrutta nel giro di nulla, cioè nel giro di una giornata, proprio come è successo a noi. Ehm, Cerse si vendica dicendo, di, decidendo di pulire il mare, facendolo fustigare dai suoi uomini, proprio con, eh, con una frusta e marchiandolo a fuoco, gettandovi dei ceppi che in qualche modo segnino l'ignominia del mare che ha osato lui, natura, ribellarsi all'uomo. Ebbene, Cersei alla fine è proprio il più grande esempio eh, di che cosa la prepotenza, la dismisura possono. Cersei verrà sconfitto sia per terra che per mare, e di conseguenza alla fine la natura si ritorce contro di lui. Quindi prendiamo questo insegnamento e ricordiamoci appunto di vivere ogni nostro giorno come fosse l'ultimo nella sua pienezza e di non volere il troppo che alla fine poi storpia, come un altro motto dice Laura, ci hai detto cose illuminanti eh... E ci sono due messaggi, tra l'altro. Uno appunto quello di recuperare la capacità del godere con pienezza, come tu ci hai ricordato, il presente in quello che abbiamo. Questo vale soprattutto per chi di noi, diciamoci la verità, vive anche in una condizione di maggior privilegio rispetto alla condizione, come dire, di tanti altri che anche vicino a noi, senza andare troppo lontano, eh, hanno davvero, come dire, costantemente ragioni per lamentarsi. E accanto a questo però è giustamente sollecitato anche a un necessario cambiamento, eh, come dire, di, di modo di, di progettare il futuro, no? nel senso che il carpe diema a volte viene svenduto come così un, un edonismo spicciolo. Non lo era affatto non c'hai spiegato affatto le due cose stanno assolutamente insieme. Senti, Laura, eh, condivido. Ora le avrai lette. Se non le hai lette, te le dico io. Eh, tutte le parole di apprezzamento, di stima e di simpatia delle persone eh, che ci stanno seguendo. E quindi, come dire, molti hanno scritto che sei molto brava e molto chiara in quello che dici. Quindi, condivido la gratitudine. Ovviamente, editor, ti sono grata anche per la chiarezza altrettanto cristallina che metti anche nelle, nelle tue parole. Eh, stiamo esaurendo il nostro tempo io Laura ti chiederei eh, di rispondere solo a una domanda che, che era arrivata qualche minuto fa cioè a tuo avviso eh, fermo restando tutto quello che abbiamo detto sull'eroismo e sugli eroi oggi ci sono degli eroi comunque secondo te nell'accezione che tu come dire intendi dare chi possiamo definire oggi come eroi e, e chiuderei così come dire la, la chiacchierata sui temi che avevamo più o meno convenuto e poi ti chiederei cosa che facciamo sempre con i nostri ospiti di regalare a chi ci ascolta alcuni tuoi consigli di lettura completamente liberi invece Bene, allora, prima domanda. Ci sono degli eroi? Sì, siamo tutti noi nel momento in cui ci atteniamo e facciamo il nostro lavoro, quindi non sono, non sono soltanto i medici, ma siamo tutti. Ognuno di noi credo che sia un eroe nel momento in cui eh, rispetta gli altri e qui ritorna un'accezione però buona dell'eroe. Eh, nel momento in cui rispetta gli altri, sapendo che la sua libertà finisce dove inizia quell'altrui. Eh, e quindi eh, quello che si diceva oggi sul, sugli appelli eh, a collaborare insieme eh, per, per finire in questo periodo di crisi, ecco, noi ci riveleremo eroi se sapremo ognuno di noi fare la nostra parte. Eh, cioè una, una mia amica mi ha eh, segnalato qualche tempo fa una bellissima eh, favola africana, di un incendio che si sviluppa a un certo punto in Africa, tutti gli animali stanno scappando, c'è cioè un piccolo colibrì che va in mare e in cultura greca. Aspettiamo che Laura si unisca di nuovo a noi e iniziamo la nostra chiacchierata. Eccoci, Laura mi vedi meglio adesso? Laura ci sei?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 Ah, tu sei in una zona della casa coperta da wifi io sono tempo. copertissima da wifi ho tutte le tacche possibili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 ingurgitando il vino senza assaporarlo e questo vuol dire che non si neanche la vita. Laura, un'altra esclusione importante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 Non c'è hai spiegato no, no, no, no. direttamente. <inaudible>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 di un incendio che si sviluppa a un certo punto in Africa tutti gli animali stanno scappando c'è cioè un piccolo colibì che va in mare e con il suo becco prende dell'acqua per spegnere l'incendio il leone che gli dice ma com'è possibile che tu faccia una cosa del genere? Cosa stai facendo? È Una follia? Lui risponde anch'io faccio la mia parte e quello forse è un gesto eroico Beh, mi sembra una, una degna conclusione esatto. no? ciascuno la propria parte ciascuno la, la propria parte è già quello che credo che sia proprio il rispondere alla nostra natura umana ed essere eroi, in qualche modo. E poi sì, io ero preparata sui consigli di lettura e ne ho addirittura due, perché, perché so un... Che so tu ci segui, Laura, adesso con un tangolo, che sei un'assidua di certo. Casa La Terza. E Certo, sono con così contenta che oggi l'appuntamento di difficilmente me lo perdo. Allora, due consigli. Uno è molto piccolo, è un librino da nulla ed è La morte della pizza di Durrenmatt che è un librino che veramente si legge in due ore e che è eh, un, una riscrittura della vicenda di Edipo eh, in termini assolutamente esilaranti e geniali. Quindi questo veramente da nulla. Quell'altro invece non si legge in realtà in, in, in, in un'ora e neppure in due, perché è un tomo di queste dimensioni. E questo è edito da Sellerio di Yania Ghiara, che spero che si pronunci così, che è Una vita come tante. Eh, che è invece un libro molto drammatico, in cui si racconta la storia di quattro amici. Eh, e lo consiglio perché io sono entrata nelle vite di queste quattro persone, perché lei, eh, che è una scrittrice eh, statunitense di origine hawaiane, ha una capacità incredibile di eh, far entrare il lettore nella storia che sta raccontando, ma proprio nelle pieghe più intime dei personaggi. E quindi questo... Laura ci rimetti anche il titolo del libro di Durenmatt? scusami. La morte della pizia. La morte della pizia perché sai l'immagine al contrario ci hanno richiesto grazie anche per questi regali eh, Laura eh, è stato interessante stimolante io avrei continuato per ore sono sicura che ti avrebbero ascoltato ancora a lungo anche le, le persone da casa ma appunto avremo modo di leggerti, di ascoltarti, di seguirti in altri canali e in altri modi. Approfitto per ricordare comunque che la nostra iniziativa di Casa alla Terra eh, continua, continua alle 12 sempre su Instagram e domani avremo ospite Rocco Pinto che è un bravissimo libraio di Torino con cui parleremo appunto di un aspetto che ci sta molto a cuore che è quello appunto dell'andamento dell del mercato librario, de, della situazione eh, appunto del mondo dei libri anche dal punto di vista di chi poi i libri eh, li propone e li vende al pubblico dei lettori. Eh, Abbiamo introdotto anche alcune dirette sulla pagina Facebook della casa editrice, quindi ci siamo come dire, allargati e, in particolare, immagino che tante tra le persone che. Ti hanno ascoltato oggi con curiosità ascolteranno con altrettanta curiosità Luciano Canfora che sarà ospite giovedì 23 aprile con Giuseppe la Terza sulla pagina Facebook della casa editrice alle 17 ovviamente sul sito della casa editrice sui nostri canali social c'è poi il calendario aggiornato degli appuntamenti di queste settimane io Laura semplicemente ti dico grazie ma vista l'amicizia che grazie a parlato, te Okay. <ride> è un È grazie stato, è stato un sì. piacere stare in tua compagnia, e in compagnia di tutti coloro che hanno anche amico. per me. Tra l'altro, condividiamo questa cosa che è personale, ma professionale. Io e Laura ci siamo viste l'ultima volta, l'abbiamo ricordato al telefono qualche, qualche giorno fa, in quella che è stata, credo, per entrambe l'ultima occasione di Bagno di Folla. Assolutamente sì. con altri storici, altri autori della casa editrice al Festival di Storia che eh, si è tenuto a Napoli. A Napoli. Era fine febbraio, quindi, come dire, erano già giornate di crisi. Uso la parola che abbiamo usato poco fa. Forse non eravamo consapevoli esattamente di quello che stava succedendo. Io sì, eh, perché eh, avevo già la mucchina. Tu no, perché tuve, non la volevi. In realtà. Io <ride> so che <ride> mi aiutavo, tu avevi la mucchina. E speriamo presto di poter continuare a incontrarci anche in occasioni come quella del Festival di Storia, in cui ci siamo abbracciate l'ultima volta. Davvero. Grazie Davvero. a te, Laura. Molto presto e voi che ci avete ascoltato Buon grazie pomeriggio. infinite, grazie a voi